Allora, adesso vi presento due ragazze, brave, ma non so, un po' devo dire brave, ma hanno... non è che vadano molto d'accordo, vediamole un pochino, si chiama il complesso Duel, duello, no? E sono Alessia ed Ilaria, le vogliamo eccole qua, eccole qua, Ilaria, Alessia, ecco, ma è vero che voi avete questa difficoltà un pochino ogni tanto, eh? Io non vorrei mai litigare con lei, se è molto brava tra l'altro al piano, però eh. tutte le volte lei deve dimostrare di essere la migliore e mi tocca sempre umiliarla così davanti a tutti. Peccato che non ci riesci. Ah, ecco appunto, era esattamente quello, ma chi è la più brava di voi io due? Io sono più brava. Ilaria, sciocchetta, sono molto più veloce. Eh no, me sì. lo dimostrata a questo punto. Io vengo dalla musica classica. Anch'io ricordati. Ma io me la ricordo ancora. Voglio, basta ragazzi, no, non... abbiamo capito, hai piani, forza, va tu bene. dove vai? Tu sul nero e lui, lei sul bianco, va bene. Allora a questo punto, no, io voglio che noi capiamo bene se effettivamente queste due ragazze ce la fanno. Prima voglio sentire, mi fate una piccola, fate vedere la vostra capacità col piano, eh? chi comincia? Io. Stai per dire qualcos'altro, visto che sì. me, cosa vuole dirmi? Che adesso io farò un brano di musica classica, che sceglie Alessia a caso, vai. Ah, ok, qualcosa di Bach a te mia cara Ludovic van Beethoven ma ah, facciamo una bella cosa, allora io so che avete fatto un'operazione divertente un quarto di novità, avete preso la marcia alla turca sì, di Mozart, sì. giusto? Sì. E, Ci giochiamo un po con la musica. E giocate un po' con la musica, altre. e poi ne facciamo una canzone, credete, la conoscete tutto, non dico altro, perché vedo che siamo addirittura d'arrivo, allora sentiamo subito la marcia alla turca. ciao Siamo arrivati alla fine, il TG aspetta, le notizie sono troppo importanti, noi due siete comunque, bravissime, grazie, grazie a, a domani, grazie. a mezzogiorno, su Rai 1, ciao a tutti. Grazie. Bravissimo, bravissimo. grazie. E' sempre un miracolo Bravissimo. Bene. Che ricco parte. sì. Va bene. Ma scusate, mi avete dato il tempo, sto cioè, parlando con la tecnica, mi avete detto che ormai eravamo così, invece c'è ancora tutta questa cosa che sta correndo. Potevano finire bene il pezzo, c'era un altro pezzettino, i cattivi sono loro per adesso. Va bene, Le Rifacciamo sentite. tutto intero eh? un'altra volta. No, però vi esercitate molto per fare questa cosa eh? ci vuole un, un costanza nell'uscita quanti anni hai studiato al conservatorio? 10 Die, per il diploma poi naturalmente avevo Ma iniziato a 8 anni sapete fatto... che modo è finito? Eh, adesso ah, che stavo ah, a contarne una a domani! A domani.